E partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, dagli errori al calcolo dei massimali con le nuove istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Si passa poi al bonus 150 euro dipendenti, chiarimenti IMS su come verificare la retribuzione imponibile. E ancora tetto al contante, dal DL aiuti quater alla legge di bilancio la sostanza non cambia, 5.000 euro dal 2023 si passa poi ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica San Marino, non è obbligatoria se la società non è stabilita o residente in Italia, e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda gli avvisi bonari, sanziona al 5% e più tempo per pagare l'ipotesi in vista della legge di bilancio 2023. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dall'autodichiarazione aiuti di Stato Covid, dagli errori al calcolo dei massimali, nuove istruzioni dall'Agenzia delle Entrate, l'articolo di Rosi e Delia, autodichiarazione aiuti di Stato Covid, dagli errori al calcolo dei massimali con le FAC, risposte a domande frequenti pubblicate il 17 novembre 2022. Dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni sull'adempimento in scadenza il 30 novembre. Si avvicina appunto la scadenza dell'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid, in calendario il 30 novembre 2022. Dagli errori al calcolo dei massimali, dall'Agenzia delle Entrate arrivano nuove istruzioni con le FAC, risposta a domande frequenti pubblicate il 17 novembre. Flessibilità su modalità di restituzione di eventuali importi eccedenti e sull'allocazione delle somme di cui si è beneficiato, obbligo anche per le partite IVA cessate e termine unico per modificare i dati già inviati. Sono questi i principali chiarimenti forniti alle imprese e soggetti che hanno beneficiato di misure emergenziali previste dal decreto rilancio in poi che rientrano nel cosiddetto regime ombrello e devono procedere con l'adempimento. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento e proseguiamo con il bonus 150 euro dipendenti, chiarimenti IMSS su come verificare la retribuzione imponibile, l'articolo di Francesco Rodorigo, bonus 150 euro dipendenti, l'IMS nel messaggio numero 4159 del 17 novembre 2022 fornisce chiarimenti su come verificare la retribuzione imponibile in modo da rispettare il requisito di 1538 euro. Chi ha più rapporti di lavoro dovrà presentare la domanda solo al datore di lavoro che pagherà l'indennità a prescindere dalla retribuzione dell'altro impiego. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e il testo integrale del documento dell'IMSS può essere scaricato dall'apposito box nella parte finale dell'articolo. Andiamo ancora avanti con il tetto al contante dal DL Aiuti Quater, alla legge di bilancio, la sostanza non cambia a 5.000 euro dal 2023, l'articolo di Rosi Delia sul tetto al contante, stando alle anticipazioni, le novità si spostano dal DL Aiuti Quater alla legge di bilancio, dal 1 gennaio 2023 il limite per i pagamenti passerà a 5.000 euro la marcia indietro sul testo atteso in gazzetta ufficiale è solo di carattere formale manca l'urgenza ma il tentativo di anticipo è sostanziale proseguiamo poi con i chiarimenti dell'agenzia delle entrate sulla fattura elettronica San Marino non è obbligatoria se la società non è stabilita o residente in Italia lo spiega la risposta all'interpello numero 557 del 17 novembre 2022 se le operazioni non sono documentate tramite il sistema di interscambio dovranno essere emesse fatture cartacee. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e passiamo all'ultima notizia di oggi sulle pagine di informazione fiscale che riguarda gli avvisi bonari, sanzione al 5% e più tempo per pagare con l'ipotesi in vista della legge di bilancio 2023 la misura inserita nella tregua fiscale ed è stata spiegata dal Vice Ministro dell'Economia Leo a Quarta Repubblica, si attende il documento programmatico di bilancio che dovrebbe essere approvato dal Governo lunedì 21 novembre 2022, quindi ancora pochi passi prima dell'Iter parlamentare per l'approvazione della legge di eh, bilancio proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it che apre sulla manovra da 30 miliardi dal tetto al contante alle cartelle fiscali cosa c'è e cosa non c'è e ancora sulla manovra aiuti per il caro bolletto e i paletti per la pace fiscale e i numeri del giorno? 100 riguarda i dipendenti comunali, 100 euro in più con gli arretrati e stipendio triplo a dicembre e 12 che invece riguarda BTP Italia, gli ordini sfiorano i 12 miliardi perché la cedola può arrivare al 10%. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda gli immobili, affitti, cosa scegliere tra cedolare secca e regime ordinario, l'impatto dell'inflazione. È di Gino Pagliuca e è appunto è un'analisi sulle migliori scelte in vista anche dello scenario economico che è cambiato rispetto a qualche anno fa, se prima il regime ordinario che prevedeva la tassazione IRPEF sul 90% era sconsigliato in quasi tutti i casi, in alcuni casi invece...